nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare pool marea, per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato della Art Linea Flowers Merino che è questa cake da 225 grammi che misura 550 metri, guardate che bellezza il colore che ho scelto io è il colore 540 che ha queste splendide sfumature che vanno dal, dal blu al grigio veramente fantastica, però voglio farvi vedere anche altre colorazioni che trovate tutte presenti sul mio sito filati elza guardate, e sono solo alcune ce ne sono veramente tantissime abbiamo questo che ha le sfumature del lilla, oppure abbiamo questo che ha delle sfumature dell'alba come definisco io, perché c'è il beige e c'è anche l'arancione e il rosso oppure abbiamo questo che invece ha delle sfumature che vanno eh, unicorno, ossia dal rosa al celeste e lilla veramente molto carine, però ce ne sono talmente tante altre eh, che trovate come vi ho detto, tutte disponibili sul sito Filati Elsa, per quanto riguarda quantitativo allora io ho utilizzato una sola cake che ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e mezzo e del numero 5 per una taglia M vi occorrono due cake stessa cosa per una taglia L attenzione se siete una taglia S e volete fare le maniche lunghe vi consiglio due cake perché con una cake sola non riuscite a realizzarla quindi mi raccomando taglia S se la volete uguale alla mia una cake se le volete con le maniche lunghe due cake taglia M vanno benissimo due cake, sia se la fate come la mia che se la fate maniche lunghe, taglia L se la fate come la mia vanno bene due cake, se volete fare le maniche lunghe vi consiglio in questo caso tre cake. Come vi ho detto io ho lavorato sia con l'uncinetto numero 4 e mezzo che con un il numero 5. Mi avvicino per farvi vedere la lavorazione è semplicissima, si vanno a lavorare prima di tutto i due rettangoli sopra, quindi ho fatto i due rettangoli, uno avanti e uno dietro, proprio per fare in modo che venga omogenea la sfumatura, vedete, dietro e avanti e una volta fatto i due eh, rettangoli io vi consiglio di fare prima quello dietro e poi quello avanti dove in quello avanti andate a mettere sempre quei due o tre motivi in più in modo tale che il collo venga largo e non tiri quindi non venga quella colla collo a barca soprattutto per il tipo di cucitura che bisogna andare a fare io il rettangolo avanti l'ho fatto più grande di tre motivi quindi una volta fatto questi rettangoli come vedete questa volta io ho fatto un po' più sotto il polso, il gomito e poi sono andata ad unirli e ho lavorato in tondo la parte di sotto. Il motivo si realizza con quattro giri quando si lavora in giri di alta e ritorno, due giri quando invece si lavora il corpo della maglia. Ho lavorato sempre con il quattro e mezzo fino ad arrivare all'altezza vita, quindi qui. Poi sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 5, in modo tale da allargare la lavorazione, però senza fare aumenti. Perché questo tipo di lavorazione, se si vanno poi a fare degli aumenti, diviene troppo forato. E mi piace questo effetto che dà proprio questo punto quanto riguarda le cuciture invece poi sono andata a cucire due rettangoli interamente sotto mentre sopra come potete vedere ho cucito dal bordo fino a qui e ho lasciato scoperto le spalle sia da questa parte che da quest'altra parte E sono andata solo a cucire un po' qui sulle spalle eh, a, Diciamo più altezza collo Mi raccomando, voi naturalmente potete fare le maniche cucite interamente Quindi senza alcun um, fastidio Se non vi piace, se avete freddo Vi consiglio di andare a cucire del tutto la maglia Nessun problema, potete farlo tranquillamente Non ho fatto alcun tipo di bordino Quindi la maglia è veramente molto semplice da realizzare E lavorando con dei uncinetti così grandi Naturalmente viene molto più facile e eh, Realizza veramente in pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Che desiate realizzarla e se è così, poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà. Di un cent'anni e, e Per questa creazione, eh, per chi acquisterà il mio stesso filato, avrà in omaggio il PDF che altrimenti è acquistabile sempre sul mio sito. E noi come sempre ci vediamo. Poi sul prossimo video, al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull io ho deciso di utilizzare il filato della Art linea flowers merino che è questa bellissima cake da 225 grammi che misura 590 metri lavorerò con due uncinetti, quello del 4 e mezzo del quello del 5 inizieremo creando i due rettangoli che servono per creare le nostre maniche e io lavorerò inizierò a lavorare con uncinetto del 4 e mezzo per quanto riguarda i due rettangoli, quello dietro sarà più corto rispetto a quello avanti, in modo tale da avere poi uno scollo più tondo. Scusate, l'ho messo al contrario uno scolo più tondo sul davanti vedete perché i motivi che abbiamo messi in più li abbiamo messi sul davanti vi dico già che io per la parte dietro monterò un totale di 157 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui poi vanno aggiunte 7 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine quindi io ne ho aggiunti Um, fatto 150 catenelle a cui poi ho aggiunto 7 catenelle appunto per avere inizio uguale alla fine per quanto riguarda in, invece la parte avanti sono andata a um, montare 28 um, motivi quindi sono 168 catenelle più 7 catenelle quindi 175 e ripeto i tre motivi in più mi sono serviti sul davanti davanti montando 157 catenelle io ho una lunghezza pari a 5 110 cm che sono la lunghezza quindi che mi va da poco dopo il gomito fino all'altro gomito sempre un po' più avanti del gomito quindi se volete fare più lunghe le maniche dovete andare a montare molte più catenelle fino ad avere una lunghezza che va da polso a polso oppure se la volete fare più piccola montate meno catenelle l'importante è che qualsiasi taglia voi siete una taglia s, una taglia m, una taglia l per il pezzo davanti andate a montare tre motivi in più in modo da avere lo scollo più largo sul davanti detto ciò quindi possiamo andare a vedere come realizzare il nostro motivo del rettangolo io qui vi farò vedere un piccolo campione lavorato sempre con un centro del mezzo e andiamo a lavorare in questa maniera andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto la prima delle mie catenelle di base entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta quello che andiamo a fare adesso lo dovremo fare per tutto il giro 2 catenelle salto una catenella di base entro una successiva e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle salto una catenella entro una successiva e vado a fare una maglia alta ne devo fare altre due 1 in ogni catenella successiva quindi una e due per un totale quindi di tre maglie alte e si ricomincia da capo 2 catenelle salto una catenella di base entro nella successiva e realizzo una maglia bassa 2 catenelle salto una catenella entro nella successiva e realizzo 3 maglie alte una in ogni catenella quindi una due. 3. Di nuovo 2 catenelle, salto una catenella, entro una successiva e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto una catenella vado a fare le mie 3 maglie alte. una due e 3. Devo continuare così per tutto il giro fino a poi far vedere come terminare il primo giro quindi sto per terminare il primo giro vado a fare 2 catenelle salto una catenella di base entro una successiva e faccio una maglia bassa 2 catenelle salto una catenella invece di fare 3 maglie alte ne devo fare solo due quindi una successiva 2 terminato così il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro o vi alzate con una catenella entriamo direttamente nella maglia alta e facciamo una maglia bassa catenella di separazione quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il secondo giro vado qui dove ho la, subito dopo le due maglie alte nell'archetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle Vado nell'archetto successivo in prossimità delle tre maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi salto tutte le tre maglie alte, vado subito dopo nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto successivo vicino alle tre maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, di nuovo salto le tre maglie alte, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle salto le 3 catenelle le 3 maglie alte e faccio una maglia bassa quindi devo fare questo per tutto il giro 3 catenelle maglia bassa nell'archetto vicino alle 3 maglie alte 3 catenelle maglia bassa nell'archetto subito dopo le 3 maglie alte vado a terminare il secondo giro facendo 3 catenelle vado nell'archetto subito prima delle due maglie alte catenella di separazione entro nella terza catenella e faccio una maglia bassa ho terminato così anche il mio secondo giro e possiamo andare a fare il terzo giro secondo giro vado a fare una maglia o mi alzo con una catenella o entro direttamente nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassa quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro 2 catenelle entro nell'archetto successivo di 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte una 2 3 2 catenelle 1 2 archetto successivo vado a fare una maglia bassa e si ricomincia 2 catenelle archetto successivo 3 maglie alte una due, tre. 2 3 due catenelle archetto successivo maglia bassa 2 catenelle archetto successivo 3 maglie alte 1 2 e 3 e si continua così quindi per tutto il giro 2 catenelle archetto successivo maglia bassa 2 catenelle archetto successivo 3 maglie alte 2 catenelle archetto successivo maglia bassa 2 catenelle archetto successivo 3 maglie alte 2 catenelle e terminiamo il terzo giro andando direttamente dove abbiamo l'ultima maglia bassa andando a fare una maglia bassa abbiamo terminato così anche il terzo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro ultimo giro ossia il quarto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione entro nell'archetto di due catenelle vado vicino alle tre maglie alte e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle quello che stiamo facendo adesso lo facciamo per tutto il giro salto le tre maglie alte entro nell'archetto subito a fianco le tre maglie alte faccio una maglia bassa 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, vicino alle 3 maglie alte, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, di nuovo maglia bassa vicino, entrando nell'archetto, 3 catenelle, si entra nell'archetto successivo, e di nuovo vicino alle maglie alte, facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, si superano le 3 maglie alte, si fa la maglia bassa, quindi come potete vedere sono 4 giri davvero semplicissimi. E io li dovrò ripetere fino alla lunghezza all'altezza del rettangolo, ricordatevi che l'altezza del rettangolo deve essere l'altezza dei vostri scalfi. Però se i vostri scalfi, tipo se misurate una maglia solitamente di 12 o 13 centimetri, aumentate sempre di mezzo centimetro, quindi magari arrivate a 13 e mezzo o anche a 14, meglio un centimetro o un mezzo centimetro in più piuttosto che meno, perché altrimenti poi vi sentirete, sentirete tirare sotto eh, le ascelle. Quindi andiamo a terminare il giro subito dopo le tre maglie alte vado a fare una maglia bassa catenella di separazione entro dove ho la maglia bassa e realizzo la mia maglia alta quindi questi sono i quattro giri che dobbiamo sempre andare a ripetere mi giro un attimo per farvi rivedere il primo giro visto che qui avevamo delle catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella 2 catenelle andiamo direttamente nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa 2 ma catenelle archetto successivo 3 maglie alte come potete vedere questi quattro giri ci servono appunto per poter alter, alternare i nostri gruppi di 3 maglie alte vedete li stiamo alternando. Benissimo, io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto i miei quattro giri per arrivare all'altezza desiderata. Vi ricordo che per il pezzo avanti dovete mettere almeno tre motivi in più, non esagerate, altrimenti poi il collo vi viene male, quindi 3 massimo 2, 4 se state usando un filato più sottile, ma non andate a metterne di più. E una volta fatto ciò poi andremo a vedere come continuare la no nostra maglia allora io ho terminato uh, i miei due rettangoli ho ripetuto i quattro giri per quattro volte 1, 2, 3 e 4 fermandomi proprio al quarto giro e ho circa 15 cm di altezza e per me come scalfo va più che bene per quanto riguarda i due rettangoli quello avanti ho montato tre motivi in più rispetto a dietro dietro ne avevo 26 avanti quindi ne ho 29 e a questo punto per mettere i marcatori ho messo 10 dei miei Uh, gruppi di 3 maglie alte da una parte sia avanti che dietro e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato ho messo 10 uh, gruppi di maglie alte avanti e 10 dietro in modo tale qui da trovarmi poi uh, 6 gruppi dietro 9 gruppi avanti questo mi permetterà quando andrò a cucire la maglia di avere lo scollo più largo quindi qui a fare l'effetto tondo e comunque che la maglia non mi stringa sul seno detto ciò quindi adesso devo ricominciare a lavorare uh, partendo quindi dal primo mh, giro mi raccomando voi potete partire anche dagli altri giri non è un problema tanto la il giro è sempre quelli sono sempre questi solo che poi li andiamo a lavorare in tondo e quindi non più in giri di andata e ritorno e io naturalmente vi mostrerò come fare um, per quanto riguarda i marcatori io direi per una taglia m di metterne almeno uh, 8 no um, anzi 9 dietro e um, uh, sì, diciamo 8 o 9 dietro e quindi sul davanti metterne almeno 3 in più stessa cosa taglia l dietro se ne andate a mettere io direi almeno 11 quello davanti di avere almeno tre motivi in più detto ciò quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione adesso in tondo visto che in tondo io partirò direttamente da diciamo quasi vicino al marcatore in modo da farvi vedere subito come fare i giri di andata e ritorno Scusatemi, giri di tutto tondo. Quindi, vedete, io qui diciamo che iniziamo da qui dove abbiamo l'archetto sopra il gruppo di 3 maglie alte e quindi adesso io qua devo andare a fare la mia maglia bassa. Quindi mi aggancio con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle nell'archetto successivo io devo fare 3 maglie alte e vado a fare in questa maniera vedete io qui ho già il marcatore vado a fare una maglia alta nel marcatore dietro una maglia alta entrando sia nell'archetto dietro che nell'archetto avanti e una maglia alta entrando nell'archetto sul davanti così ho di nuovo il mio gruppo di 3 maglie alte 2 catenelle archetto successivo da fare la mia maglia bassa e vedete mi trovo dove ho le tre maglie alte quindi in corrispondenza sto andando a fare normalmente il mio giro 2 catenelle archetto successivo 3 maglie alte e mi trovo in corrispondenza più sotto con il mio gruppo di 3 maglie alte quindi continuo a lavorare in questa maniera fino a ritrovarmi al marcatore successivo eccomi qua mi trovo dove ho il secondo marcatore quindi vado a fare sempre 2 catenelle vado nell'archetto sul davanti e metto una maglia alta prendo il filo vado nell'archetto avanti e dietro entrando sia in quello di avanti che quello dietro e vado a fare la mia seconda maglia alta e poi vado a fare una maglia alta dove ho la maglia l'archetto sul dietro in modo tale quindi da avere le mie 3 maglie alte 2 catenelle vado a lavorare normalmente in questa maniera quindi vado a fare sempre le 2 catenelle archetto successivo 3 maglie alte continuo così vi farò vedere come terminare il primo giro e poi come iniziare a fare il secondo allora sto per terminare il primo giro dovrei fare le due catenelle e la maglia bassissima per chiudere e invece per evitare di fare il saluto discorso di chiudere eh, che si veda la lavorazione e eh, la chiusura del giro del inizio fine il giro a tondo che va a fare la linea tonda andiamo a fare una maglia alta quindi io prendo il filo entro nella mia maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta così posso iniziare a fare il mio secondo giro entro direttamente nell'archetto e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle archetto successivo vado vicino alle 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle supero le 3 maglie alte e vado a fare la mia maglia bassa quindi continuo adesso a lavorare normalmente il mio secondo giro vi farò vedere anche come terminare il secondo giro e come poi andare a fare il terzo Sto per terminare anche il mio secondo giro, dovrei fare le 3 catenelle, invece vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia dal primo giro. Prima facevamo 4, adesso come potrete vedere sono due giri, perché adesso io entro direttamente nell'archetto, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 3 maglie alte e quindi i miei gruppi di 3 maglie alte si alternano da soli facendo questi due giri invece che 4. quindi adesso io continuo a lavorare andando a fare quindi il mio primo giro quindi quando poi arriverete qui e farete le tre maglie alte ricordatevi di chiudere con una maglia alta quindi tre maglie alte poi una maglia alta entrando nella prima maglia bassa e poi si ricomincia col secondo giro quindi due giri che vanno sempre ripetuti io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri fin dove sono arrivata vi farò vedere anche per la cucitura quanto sono andata a cucire per creare appunto le maniche allora ho ripetuto i due giri per per 24 volte però quando sono arrivata al diciottesima la diciottesima volta sono andata a cambiare l'uncinetto e dal quattro e mezzo sono andata a lavorare con il 5 in modo da allargare la lavorazione senza però aumentare e farla quindi più forata quindi ho semplicemente cambiato l'uncinetto passando dal tre e mezzo al 5. quindi ripeto ho ripetuto i due motivi per 24 volte dopo il diciottesima volta sono andata a cambiare l'uncinetto una volta fatto ciò sono andata a cucire le maniche le ho cucito sotto passando sempre l'ago di lana con lo stesso filo sotto e poi sopra ho creato il mio foro per le per le spalle diciamo per le spalle un po più sotto le spalle e ho fatto in questa maniera dal bordo verso l'interno sono andata a cucire per circa 22 centimetri ho lasciato liberi circa 19 centimetri e poi sono andata a cucire per circa 7 centimetri vi spiego meglio per chi non, non vuole le misure ho cucito dal bordo fino alla fino a alla, al, un po più all'interno ho cucito 5 gruppi di 3 maglie alte vedete una non conto questi da due quindi una due tre quattro e cinque e dove ho la maglia bassa sono andata a cucire ho lasciato liberi quattro gruppi uno due tre quattro e poi sono andata a cucire gli altri due gruppi per una taglia più grande mi raccomando andate a fare l'apertura un po più in basso perché altrimenti per una taglia m il collo qui vivrebbe troppo stretto anche per una taglia l quindi vi consiglio di um, di diminuire qui invece di fare tre uh, di fare quattro um, gruppi liberi ne fate soltanto tre in modo tale da poi da cucire due e avere qui un più spazio per poter far passare la testa naturalmente ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato detto ciò quindi il nostro pool è terminato